Benvenuti, in questo video parliamo di Venere. Il pianeta che prende il nome dalla dea romana dell'amore e della bellezza è in realtà un ambiente molto diverso. Venere è un pianeta noto da sempre, è quasi impossibile non vederlo anche con l'inquinamento luminoso che ormai affligge le nostre città moderne. Venere è il secondo oggetto celeste più luminoso nel cielo notturno dopo la luna, al punto che può produrre delle ombre come un piccolo lampione. Tra le tante opere artistiche in cui compare Venere vale la pena menzionare questo dipinto di Vincent van Gogh, La notte stellata. Il dipinto è stato realizzato nel giugno 1889, mentre van Gogh era ricoverato in manicomio, ed è ispirato a ciò che vedeva dalla finestra della sua camera. Si ritiene che Venere sia la stella più luminosa accanto al cipresso in primo piano. Oltre alla testimonianza diretta di van Gogh in Una lettera al fratello, le analisi astronomiche confermano che in quel periodo Venere era effettivamente ben visibile dal luogo dove si trovava il pittore. Venere è il secondo pianeta partendo dal Sole. Fa parte della famiglia dei pianeti rocciosi assieme a Mercurio, la Terra e Marte. Venere dista dal Sole 108 milioni di chilometri, pari a 0,7 unità astronomiche. Una unità astronomica è la distanza media della Terra dal Sole. Teniamo presente che in questa immagine le dimensioni dei pianeti sono in scala, ma le distanze no. Se osservato con un semplice telescopio amatoriale, Venere appare come un disco ben definito. Dato che la sua orbita è interna a quella della Terra, Venere ha fasi che cambiano in base alla sua posizione rispetto al Sole. Il primo ad aver osservato le fasi di Venere è stato Galileo Galilei alla fine del 1610. In questa foto scattata da Marco Barella, presidente del gruppo Astrofili Polesani, vediamo la fase di Venere il 7 aprile 2020. Quando Venere si trova dalla parte opposta del Sole rispetto alla Terra, gran parte del suo disco è illuminato. Quando si trova alla massima elongazione, Venere appare illuminato per metà. E infine, quando si trova dalla stessa parte della Terra rispetto al Sole, Venere mostra una fase crescente o calante. Venere compie un'orbita intorno al Sole in 225 giorni terrestri e una rotazione su se stesso in 243 giorni. Quindi il giorno venusiano dura più dell'anno venusiano. A causa di questo, Venere è l'unico pianeta ad avere un moto di rotazione retrogrado. Tutti i pianeti ruotano in senso antiorario se visti dal polo nord. Venere ruota in senso orario su se stesso. Fa eccezione umbra-urano che più che ruotare rotola su un fianco. Venere è quasi un pianeta gemello della Terra, ha più o meno la stessa dimensione, massa e distanza dal Sole del nostro pianeta. Purtroppo le similitudini finiscono qui. La superficie di Venere è nascosta dall'atmosfera opaca che avvolge il pianeta. L'atmosfera non mostra nessun dettaglio in luce visibile. Le immagini all'infrarosso riprese dalla sonda americana Pioneer-Venus Orbiter mostrano le nuvole trascinate dai venti in quota, che formano una freccia. In passato si riteneva che sotto le nuvole ci fosse un'atmosfera umida di tipo terrestre, con oceani e foreste tropicali. Esiste un solo modo per verificarlo, mandare una sonda sulla superficie. La prima esplorazione sistematica di Venere è stata intrapresa dall'Unione Sovietica con i programmi Venera e Vega. Tra gli anni 60 e i primi anni 80 sono state lanciate 28 sonde verso Venere. 11 di queste hanno raggiunto la destinazione e trasmesso dati. Sembrano poche, ma ricordiamoci che l'esplorazione interplanetaria era agli albori e prima di allora nessuna sonda era mai atterrata su un altro pianeta. La prima sonda ad entrare nell'atmosfera di Venere fu Venera 4, che iniziò la sua discesa nell'atmosfera del pianeta il 18 ottobre 1967, misurandone composizione e caratteristiche. Che condizioni meteo ha trovato Venera 4? L'atmosfera di Venere è composta per più del 95% di anidride carbonica, con nubi di acido solforico. L'effetto serra prodotto dall'anidride carbonica è talmente estremo che la temperatura media al suolo è di circa 460 gradi centigradi. A quella temperatura metalli come stagno, piombo e zinco fondono. Venere è il pianeta più caldo del sistema solare, più caldo persino di Mercurio, il pianeta più vicino al sole. L'atmosfera è molto densa a causa di una pressione al suolo di 92 bar. Questa è la pressione che abbiamo sulla Terra a un chilometro di profondità nell'oceano. L'atmosfera è così densa che anche i deboli venti sulla superficie di Venere impedirebbero di reggersi in piedi. Le successive sonde Venera erano equipaggiate con fotocamere per trasmettere immagini del suolo venusiano. In questa foto vediamo il lander di Venera 9, cioè la parte della sonda destinata ad atterrare sul pianeta. Sembra una stufa, ma viste le condizioni estreme di Venere, queste sonde non dovevano essere belle ma robuste. E lo erano, dato che qualcuno è riuscito a resistere anche due ore in quell'ambiente estremo. Venera 9 è stata la prima sonda a trasmettere immagini dalla superficie di un altro pianeta. Ecco quello che ha visto. La superficie di Venere è ricoperta da dura roccia basaltica. Venera 9 è atterrata su una pianura ricoperta di pietre. Venera 10 e 13 sono invece atterrate su lastroni di roccia cosparsi di polvere e sabbia. Si ritiene che la superficie di Venere sia stata plasmata dai vulcani. Le immagini radar ottenute in anni recenti hanno mostrato 167 vulcani di larghezza superiore ai 100 km. La sonda Venus Express dell'ESA che ha orbitato Venere dal 2006 al 2014, ha rilevato dei flash infrarossi che potevano essere causati da eruzioni vulcaniche in corso. Successivamente sono emerse nuove prove che suggeriscono che su Venere ci siano tuttora vulcani attivi. Quello che è certo è che sotto le nubi di Venere non esistono né oceani né foreste tropicali. La superficie appare totalmente sterile e le condizioni atmosferiche sono quanto di più inospitale possiamo immaginare. Si ritiene però che le cose non siano sempre state così. Nel lontano passato Venere potrebbe aver effettivamente ospitato vasti oceani d'acqua e potrebbe aver avuto una temperatura simile a quella della Terra. Con il tempo però l'acqua è evaporata dando inizio all'effetto serra che ha ridotto il pianeta all'inferno che vediamo oggi. Sebbene oggi sappiamo molte cose di Venere, le sue condizioni estreme ci impediscono di esplorarne la superficie in dettaglio. Il pianeta potrebbe avere molti altri segreti che aspettano di essere svelati.